Negli studi televisivi di Geofluid oggi ci è venuto a trovare Paride Antolini dell'Ordine dei Geologi dell'Emilia-Romagna. Paride, partiamo dall'inizio, intanto buongiorno e benvenuto, partiamo dall'inizio, dall'origine vostra, è una professione ampia, anche affascinante, ecco, in questi ultimi anni come è cambiata, come si è evoluta nel tempo? Ma Noi siamo nati con le prospezioni petrolifere e la ricerca del gas nel sottosuole, poi nei decenni, specialmente nei, negli, ultimi, negli ultimi anni, il nostro campo si è notevolmente ampliato e quindi andiamo dalle ricerche, dalle bonifiche ambientali, alle sistemazioni delle spiagge, eh, a quelle che sono tutte le interazioni con le altre professioni per le costruzioni degli edifici e quindi è un campo molto molto vasto e ovviamente siamo arrivati a un punto che un geologo non può sapere tutto e un po' come i medici ci stiamo specializzando per settori, quindi il futuro del geologo sarà un settore molto specializzato e sicuramente dovrà sempre studiare e aggiornarsi. La vostra presenza qui a Geofluid è anche dovuta al modo, come sono cambiate in pratica le tecniche del lavoro nel sottosuolo negli anni, ma una presenza fondamentale proprio perché, come hai già ricordato, toccare il sottosuolo comporta giustamente dal punto di vista tecnico la presenza di un geologo. Sì, il Geofluid è un po' la nostra casa, permettimi di, di dirlo, perché qui troviamo un po' tutto... Tutta la, la, la materia prima che ci serve poi per indagare, per studiare, per lavorare e quindi per sviluppare la nostra professione. Tra l'altro avete collaborato anche sul Comitato Tecnico Scientifico perché so che nell'ambito dei eh, vari convegni, in momenti di approfondimento, ce ne sono alcuni anche organizzati proprio dal vostro. Assolutamente, ordine. noi in questa edizione abbiamo organizzato tre convegni, di cui il primo si è svolto ieri con Arpae, col tema Acqua Sicura, proprio perché eh, nel, nella, nel, nello sviluppo di, di un'agenzia agenzia come AirPai, ci sono tanti colleghi geologi che collaborano con biologi, con chimici, con agronomi, per cui è un lavoro di equipe in cui la figura del geologo è fondamentale. Domani, oggi affrontiamo il tema delle terre e rocce da scavo e domani affrontiamo il tema della sismica, quindi come vede è un mondo molto vasto. Senti, una battuta conclusiva, riprendo quello che hai detto prima, che hai il geologo oggi anche come il medico deve continuamente Possiamo dire che il geologo è uno scienziato a questo punto. Assolutamente, cioè il geologo si deve assolutamente sempre aggiornare e anzi il singolo professionista eh, può talvolta trovare e studiare diciamo, soluzioni che magari non erano mai state pensate prima. Grazie, grazie, grazie. e buon lavoro. Grazie a voi.